Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi faremo un fotoritocco alla foto di Bruno Vespa e lo faremo in due fasi. Come vedete questa foto noi l'abbiamo trovata in internet, è praticamente una foto che è 1024x768 ed è un JPEG. Che cosa significa 1024x768? Se prendiamo la calcolatrice praticamente è un formato 4 terzi perché 1024 diviso 768 da 1,33 e 4 diviso 3 da 1,33 quindi è un formato tipo le vecchie televisioni mentre le nuove sono 16 noni alla prima fase di fotoritocco riguarderà l'utilizzo di uno strumento semplicissimo che è lo strumento praticamente cerotto per fare lo strumento cerotto è, è sufficiente fare clic dei controlli nella tastiera in un punto buono diciamo della pelle poi fai clic e poi fai clic nel punto in cui lo vuoi cancellare e vedete che questo fotoritocco è abbastanza semplice nella parte di sinistra noi abbiamo la dimensione dello strumento, noi abbiamo scelto uno strumento sfocato si poteva scegliere uno strumento pieno ma in questo caso scegliamo uno strumento sfocato e per quello che riguarda la dimensione quando la freccia è unica il valore aumenta come vedete delle decine delle centinaia quando la freccia è singola è doppia, scusate, invece diminuisce delle unità diciamo quindi bisogna stare attenti che per ogni foto bisogna scegliere correttamente lo strumento e la, lo la sua dimensione perché non ho detto che tutti gli strumenti vadano bene poi con control rotella io per esempio zoomo nella parte adesso faremo velocemente control click click quindi io prendo la parte buona della pelle control click del tasto click facciamo control click click facciamo le cose più, più grandi CTRL-CLICK-CLICK, click. rifacciamolo CTRL-CLICK-CLICK, click. e quindi io sto continuando a prendere una parte buona di pelle per togliere quella invece non buona. CTRL-CLICK-CLICK, CTRL-CLICK-CLICK, Control, CTRL-CLICK-CLICK. Control, click. Nella seconda fase noi utilizzeremo le maschere dei livelli e un filtro, un definito filtro di Gauss. CTRL CLICK CLICK noi togliamo semplicemente con il cerotto con la prima fase le cose più macroscopiche d'accordo CTRL CLICK CLICK CTRL CLICK CLICK noi togliamo le imperfezioni più macroscopiche e poi facendo uno, una, uno sfocamento gossiano noi controlleremo quale parti possono essere mantenute e quali no allora, control, anche qui facciamo CTRL CLICK CLICK CTRL CLICK CLICK clic click togliamo queste cose un pochino più grossolane control click click vediamo come è venuto poi vediamo control click click control click click click control click click poi vediamo qui control vediamo se lo riusciamo a togliere questo neo sull'orecchio avviciniamoci non è venuto bene control z per eliminare proviamo control clic clic e non viene bene perché prende ctrl click il blu, vediamo se ci avviciniamo perché questo lo strumento è sfocato poi facciamo control click click Control click click e tentiamo di togliere più nei grandi possibile. ctrl click click click e poi le altre cose noi le faremo ctrl click click vedete, con il cerotto praticamente si fa control click nella parte buona e poi si elimina quella non buona, control click click, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Control click click, adesso quello che faremo noi è, è duplicheremo il livello. Questo qua lo chiamiamo livello di sfondo. Abbiamo doppio cliccato il nome del livello. Facciamo tasto destro, duplica livello e questo qua lo chiamiamo livello di maschera. Qui aggiungeremo una maschera. Quindi ho fatto il doppio clic e poi ho scritto il nome. Maschera. Nel livello di maschera noi applichiamo subito un filtro di sfocatura gossiana, gli diamo un valore 6, questa è l'anteprima, e perché creiamo un livello di maschera? Per non applicare un approccio distruttivo sul livello di sfondo, soltanto sul livello di maschera. Facciamo ok e noi adesso che abbiamo applicato questo sfondo, vediamo che se facciamo tasto destro e aggiungiamo una maschera di livello, per esempio nera, di trasparenza completa vediamo che sembra che ci ha tolto la sfocatura ma in realtà quello che ci sta dicendo è dimmi te dove devo applicare la sfocatura partendo dalla maschera e andando sotto al livello di sfondo allora, siccome lo sfondo è nero di trasparenza per poter diciamo, applicare eh, il gossiano bisogna utilizzare il bianco il colore bianco prendiamo il pennello e facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto poco prima con il cerotto cioè noi ci scegliamo qual è lo strumento migliore prendiamo uno sfocato e sempre decidiamo la dimensione e la verifichiamo un pochino troppo grande possiamo provare a farla più piccola ancora più piccola e quello che facciamo è vedete sfocare di di tutto il filtro che abbiamo fatto su tutta l'immagine tu applicamelo soltanto in questa parte qui perché faccio così? Perché ovviamente in questo tipo di fotoritocchi gli occhi non vanno, non vanno toccati. È una di quelle parti che non si possono sfocare. Guardate come viene bene, facciamo zoom, come viene migliorata per esempio, zoomiamo indietro, come vengono migliorate le parti relative per esempio al contorno occhi, le borse, forse abbiamo fatto una gossiana un po' esagerata ma vedete come eh, riduciamo lo strumento e dopo faremo la verifica allora, siccome quel giorno vedete non si era fatto bene la barba noi andiamo indietro e gli facciamo la barba io sto tenendo premuto il pulsante e sto applicando la gossiana laddove soltanto mi interessa questo lo capiamo perché se facciamo tasto destro nella maschera e facciamo mostrami solo la maschera questo è il tratto che sto facendo quindi sulla maschera sto facendo filtrare sto facendo filtrare il praticamente il filtro gossiano soltanto dove voglio soltanto dove sto mantenendo premuto il mouse vedete che io mantengo premuto qui dove c'è la barba che non se l'era fatta bene continuiamo a farlo tutto anche qui sul contorno e qui sul pomo di Adamo non se l'hanno fatta bene, ovviamente c'è una perdita di realismo perché eh, filtrandolo con il gossiano facciamo qua, facciamo qua dove avevamo fatto un fotoritocco non corretto, diciamo che può andare bene. Siamo andati anche molto al di là. Abbiamo esagerato. E adesso, siccome abbiamo fatto, possiamo fare tasto destro. Appiattisce immagine nel senso applicami ad una sola immagine ed ecco che abbiamo finito il nostro fotoridocco se vogliamo possiamo fare anche vedete che c'è un'imperfezione qui allora, noi copiamo il dente che è diciamo che va bene lo copiamo a occhio così e chiudiamo con diciamo lo strumento di selezione lazzo poi che cosa facciamo? facciamo modifica Copia, modifica, incolla e prendiamo lo strumento che, mu che muove. Le vedete, abbiamo preso il dente, l'abbiamo spostato. Facciamo una simmetria con lo strumento di simmetria. La clicchiamo e fammi una simmetria. Riprendiamo la crocetta per muoverlo e tentiamo di applicarlo qui. Per fare una specie di fotorito, come vediamo, non sarà proprio il massimo. Va bene così, adesso facciamo tasto destro ancora a livello, di modo che si conclude e riprendiamo il cerottino giusto per finire per finire riduciamola ancora, giusto per finire CTRL-Click, clic, CTRL-Click, clic per togliere questa, CTRL-Click questa in precisione, andiamo indietro vediamo che gli abbiamo un pochino migliorato i denti, adesso che cosa si fa in questi programmi tecnici a molti se si vuole salvare il progetto si fa salva, sala con nome oppure se si vuole avere subito l'immagine si fa esporta come mi raccomando in formato PNG e ci scriviamo ritoccato scriviamo, ritoccato e lo salviamo sempre sulla scrivania, quindi noi siamo passati dal formato JPEG al PNG perché il PNG ha di trasparenza tutto. Esportiamo, gli diciamo non lo comprimiamo, noi vogliamo una qualità. L'abbiamo esportato e adesso vediamo la differenza. Questo era Bruno Vespa senza ritocchi e questo era Bruno Vespa con ritocchi. Vediamo la differenza, beh la differenza è abbastanza buona, vedete anche se forse abbiamo un pochino esagerato tanto, però no, vedete che spariscono queste senza ritocchi, vedete, guardate anche il dente, non è venuto proprio professionale, però un pochino questo Bruno Vespa l'abbiamo migliorato. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.